Zombie Apocalypse. Buongiorno a tutti buongiorno, come state? Spero bene. Nuovo video, un altro parrachia Dunque, questo è un video dove. scusate, sto guardando l'altro perché è venuto il cane di e quindi vabbè, niente. Mm. Dunque, cosa volevo dirvi? Ah sì, ehm, oggi sono uscita con una passeggiata, non ho fatto videovlog, non ho fatto niente, però eh, se riesco in questi giorni farò un video spezzato nei videovlog dove vi parlo di tante cose in generale, della mia giornata, insomma, vi faccio partecipare alle mia giornata, Non ho detto che riesco però ti teore di provare. E niente... Eh, cosa dirvi di pelle finalmente sto riuscendo a fare qualche video perché avevo detto che avete fatto l'ultimo video sul mio canale invece cioè, mi sono resa conto che devo solo cambiare qualcosa sul, canale, so, qualcosa sul mio canale non so qualcosa sul mio canale non so ancora cosa però adesso niente e detto questo in questo canale forse vedrete qualche video di cucina non del tutto perché non cucino però faccio vedere i, i, i piatti già pronti e piatti già pronti sarebbe a dire che faccio vedere quanto sto per mangiare che vi do la ricetta del piatto che io sto per mangiare non vi aspettate chissà che però intanto vi darò qualche ricetta così almeno la prendete, se, se vi interessa non è detto, che vi interessa, però ci posso provare. E se vi può ancora di più interessare ve la scrivo nell'info box, man mano che pubblico i video, ok? Tutte lì. Io E quindi come lo so ragazzi? A me non andava così di registrare alcuni video vlog dovevi fare un po' della mia giornata, tanto lì... Quindi non lo so, se a voi vi va questo video, ve lo faccio e ve lo registro, anzi sto già registrando, se vi fa piacere la mia compagnia, eccomi qua, di nuovo. Ciao. E niente, invece sto parlando beautiful Beauticle, tanto per cominciare e eh, oh, vabbè, della, posto di mamma, oh, no, oh, non no, ma ha letto, vabbè, niente. E niente. non capisco dopo quello che quel bastardo ha fatto. Scusate un po', è così. E niente e, e niente. Niente. Scusate, petto, è è lotti, soprattutto è un classico di Brooklyn. E la tua fiducia, poi così Ti dice che il secondo sì. che ha fatto la parmissin. ciò cioè, che sì. Allora un outfit a questo potete a questo. Questo è diverso. È, è diverso perché io proprio non no, ce la te. faccio più. Prima bispesera, di adesso dico, è troppo. Ma oh, certo che è troppo, è un info che si vede. Grazie. così qua davanti tutti, davanti tutti i denti e adesso andiamo a sale ragazzi invece un disordine in cucina <ride> Ci sarebbe da spazzare però vabbè Cosa mai spazzo dopo, non vorrei mai far sempre spazzare non ma devo spazzare anche io, devo spazzare. E niente, io lo so perché mi vedo strano, boh, nella, nella telecameria, boh, vabbè, mi vedo a tratti, non so cosa sta succedendo sul telefono, boh, vabbè, mi vedo proprio a tratti, non capisco perché, boh. Nel frattempo sta continuando, sta scorrendo forno, forno, ciao, beautiful forno, e niente. Mi porto solo le sopracciglia stamattina e non mi sono truccata per niente, sono, se non che le sopracciglia, perché così non vado a gustare. Mi sono docciata avanti ieri e anche ieri mi sono docciata. E... Domani mattina mi ridoccio, oggi non mi sono docciata, mi sono docciata, sono avanti ieri, sera avanti ieri è cambiata, vedete che mi cambio in continuazione non è questione di sicurezza eh, ragazze è proprio che ci tengo a essere pulita e ordinata. niente oggi, allora, ieri avanti io ho un altro maglione oggi ho questa maglia vestita ma che non so se si vede, aspettate allora, vedete Già. è così è così ed eccomi allora non ho fatto vedere tutto quello che stavo facendo con i denti per lavarmi perché non era a caso di riprendere fin troppo ho ripreso mentre stavo eh, come si dice eh, sfregando però poi il resto i dettagli meglio che l'abbia tolti perché non è a caso già non interessa a nessuno quando me lavo i denti figuriamoci se devo farlo io per forza Avranno i denti di fronte a voi, loro li un po' insaporati, ma adesso ci siamo capiti. Ma è casino delle oltre. E niente, oggi cosa ho fatto? Sono uscita a casa tutta a parlare ho fatto il solito giro che faccio con voi quando sto parlando in diretta con voi. E poi, ovviamente, niente, ho fatto un sacco di cose di commissione ho chiamato delle persone perché dovevo fare delle cose che ora, ovviamente non mi ricordavo cosa dovevo fare però alla fine sono riuscita a farle e niente io nel frattempo si è cucinata il capetto, ma vabbè e niente Andiamo di là per meglio. Eccomi qua. Allora, mi sono messa qua perché mi viene meglio e anche perché sono vicino alla televisione. Perché è vicinissima, ma a Mi posso guardare la televisione in tutta tranquillità. Però, eh, parlare trovo la televisione, mi faccio. E niente. Quindi, praticamente, eh, oggi ho fatto un le di commissioni, mi hanno pagato le bollette perché tanto le avevo già pagate da un bel po' di tempo, da prima. E oggi appunto, appunto me le sono fatta facendo una bella passeggiatina e niente. Quindi, che dire, questo video l'ho fatto perché volevo dire semplicemente che mh, anche se avete visto questo video vlog sarà l'ultimo che vedrete alla fine qualcuno mi ha dato un consiglio una mia amica di youtube che mi segue da tempo su youtube mi ha detto di fare altri format e della Io farò altri format ma ancora non ho idea di quali potrei farli però anzi potrei fare come lei prima insieme come si ci ha consigliato di fare dei video eh, wikiblog o come si chiamano lo so il suo sì, wikiblog dove ogni giorno vi dico o vi racconto la mia giornata come vanno come proseguono anche se non vi faccio vedere tutto però vi dico semplicemente vi racconto in breve o anche in lungo andare che cosa conviene durante la giornata Anche se non ve lo faccio per vedere Però vi spiego cosa faccio o Oppure cosa ho fatto Ho detto lì Però fa ho mangiato un bacio del cavolfiore, A proposito di, di azioni di computer Ho mangiato del capo fiore Dopo che sono entrata dalla passeggiata Ho bevuto un, un, un bicchiere di Coca-Cola Anche se non è sano per riveli più acqua, già lo faccio farlo, però sto scarranno un po' troppo per secondo me quello che ancora non è il massimo mentre l'acqua andrebbe meglio perché l'acqua almeno ci dà più sostanza ci aiuta anche a dimagrire, fare tanta tanta ecco, bravi, tanta prima. e niente tu poi, ehm, potremmo dirvi? Baci, brutti, ehm, non lo so quindi non lo so. Ah, qui se vedete sto cambiando col telecomando. Perché.. Non posso è Perché ancora così bassa? Ok. Sto dicendo un sacco di fesserie che non attaccano Sono a nessuna parte, ma è perché. Spero che si senta bene l'audio del mio telefono perché sto registrando il telefono, lo Xiaomi Mimi 11 Lite, 5 GB, però è un memoria da, nella da 5, 128 GB e niente. Io non carico questo appena posso eh, registrare dal Galaxy, vabbè, niente. Quindi non lo so ragazzi miei boh. ma fidati, se, ti dico, se avessi la a noi, senza problemi. E niente, eh, questo rumore ovviamente non è casa mia, anzi è a fianco a casa mia c'è un cancello che è di fronte a noi, anzi dietro dall'altra parte, è dei nostri vicini e quindi. Sì, è il classico che fanno rumore, sembra che ci siano i fantasmi, ma non è così. Ci abita gente, gente dietro di noi, da, dall'altra parte. Se sentite rumori molesti, sto volando sempre più di folle e niente. C'è gente che si sta pestando di brutto pure. Un episodio veramente orrendo, per non dire un Beautiful Ogni tanto si pestano, malamente pure non allora, ho vedete tagli a volte <ride> il combattente che brutta cosa quando la gente si pesta in malo mm? già e poi cos'altro devo dirvi eh, se riesco torno con i video smr che so che mi piacciono tanto i video smr ma non ne sono sicura ragazze ci voglio provare perché so che sono belli i miei video smr belli tra virgolette belli perché c'è chi è più artista di me nel fare video ASMR io non sono il massimo aspettate un secondo perché siete messi male ok e riattivi dunque avevo il telefono un po' messo troppo lontano e non mi sentivate ecco perché poi cos'altro dirvi? Um, ieri mi hanno appunto guardato il patriarca su canale 5 il patriarca sì e invece mi sono fatta una bella dormita perché veramente ero molto molto stanca tanto tanto stanca e così mi sono coricata niente sto continuando a lavorare più di tutti non se non me ne siete accorte se sentite rumori proprio molesti che poi non sono non sono, molesti, sono tutto a posto, la televisione. Niente. Non Allora, farmi la maschera viso non ne ho voglia, ragazzi, sono stanca. C'è un sonno allucinante. Ieri sera rossato un maiale. No, vi giuro, io rosso davvero, tante volte io rosso proprio brutalmente. Già. Continuano a rispondere. Richard, ti prego, richiamami. Ti amo e sono pochino. Un secondo okay. pochino. io e il mio bel anello di mia madre quando Guarda, guardate lui mi sono orribile ma questo anello è bellissimo comunque e niente non, non mi interessava perché voi mi, dia, mi diciate che mi dite che mi dite che sto sfoggiando questo anello come se fosse questa cosa però mi andava di dirvi a voi che mi interessa più che altro ah, cioè che mi interessa devo dire che mi va di per vedere sto pedalino, cosa è bellissimo davvero, guardate che bello. Sì. E che niente. Tutto lì. E niente. altro sì, da a raccontarvi? ah si nulla di che oggi vi racconto a parte i sogni che ho fatto di cacca veramente dei sogni orribili ho sognato i sogni ho sognato i sogni che sto dicendo vabbè aspettate allora ho fatto dei sogni allucinanti ovvero uno era riferito a cose poco edificanti poco belle e l'altro una beccida dell'altra appunto di cosa si tratta non lo posso dire perché qua siamo su youtube non so mai vabbè io potrei anche dirlo ma se poi me lo voglio lasciare per qualcuno che non... che non conosco non so neanche da che parte sta questa persona perché no parlo di politici cose varie e... gente importante della... Della... dello stato no vabbè sono... tanto non sono così conosciuta su youtube per fortuna meno male, però non lo so, se no non me la sento la puntata, però non so mai che lo sentano altre gente che sta, che sta su YouTube, tipo non lo so che lo potremmo sentire questo, questo messaggio che voglio lanciare, che poi non è un messaggio perché altro è una notizia, mm, come si può dire, è una notizia aiuta, non so come dirvi. Data, data appunto dai miei sogni, perché è nata dai miei sogni questa poca bella simpatica notizia. Che poi non è una notizia, è solamente un, un, un racconto dato da informazio, informazioni delle, dei miei sogni. Ma voi direte: Ma ce la vuoi raccontare? Se no, non ve la posso raccontare. Allora fermati, mi fermo mi fermatevi appunto, perché non sono cose belle per da raccontare, però non sono neanche tanto brutte per fare cose troppo private, mi dicono, ma non è sull'amore no, non voglio non ce la faccio, non ce la posso fare e mi fermo qua appunto altre cose belle ci vuoi raccontare? sì mi racconta che mi sta divertendo il mondo a fare video su youtube ma mi racconto anche che mi sta stufando, non youtube, perché altro è che non riesco a, a come dire sì che non riesco a um, come si dice a essere più attiva su TikTok, su Instagram, su Facebook. Ci voglio riuscire, ho visto le altre che lo fanno lo stesso, perché io non lo devo fare Instagram e TikTok, lo voglio fare anche io, cioè farlo. Essere attiva lì, commentare, scrivere, fare foto, um, che ne so, dirette, ste robe così, ho capito ragazzi, sperate un secondo. Allora, scusate, avevo troppa. Troppa roba negli occhi, avevo un pelo, non so che cosa, un ciglio dentro l'occhio, non so come sono riuscito a toglierlo, ma pare che forse non mi dà più fastidio. So, si spera, io ero troppa roba di, dentro l'occhio. avevo Per fortuna, tra virgolette, che non mi ho truccato gli occhi perché sennò si salvi chi può. Infatti, ho detto mh, o vado in bagno oppure vediamo come riesco a toglierlo. Vabbè che le unghie ce le ho anche adesso, quindi non so, boh. non ho idea di come potrei fare, non ho proprio idea non so neanche io se riuscirò a se sono riuscita, a... non so, se sono riuscita a togliermi con questi unghiacci il le... ciglio dall'occhio, perché il fastidio non le sento più. Quindi... No, non sono andata in bagno dallo specchio della fotocamera, me l'ho levato. E non sono sicura neanche avrò levato, però non, non sento fastidio, quindi top, andiamo per bel momento. Non voglio gridare troppo a Vittoria troppo presto. Però vabbè, a proposito, prima o poi farò questo ghiaccio e poi ovviamente me lo taglio. Il limare no perché tanto la lima stessa la me viene la stessa... Um, come dire, la stessa... ehm... Um, non veramente aiuto lo stesso taglio a un non so che io non prendo le parole, non so perché no, voglio fare i video ce l'ho per carità di tia, però... forse è perché mi sta venendo sonno ho preso delle gocce, quindi appunto mi ripetisco, mi calmano. quindi... allo stesso tempo mi rilassano eh, ed, è che, ed è per quello che non mi viene in mente le parole niente, tutt'ora non sono né truccata né niente però vedete che devo farmi anche i peli del mento devo fare i peli del mento e non li ho ancora fatti vabbè eh, oggi pomeriggio quando mia mamma si sveglierà al riposo perché sono andata a riposarsi eh, sembra che non si sveglia prima eh, mi farò i peli del mento anzi ve me li toglierò spingettandoli non so come si dice spingettandoli si sì, vedete che li è qua aspettate vedete che li è qui si sì. qui è lato ecco qua allora rietomi io non so cosa c'è questo telefono che è curioso aspetta oh. un attimo questo oh, Così è buio? Ah, scusa Instagram, no, no Instagram, Telegram, aspetta un secondo. Mm. Dovrei togliere, Dobrei... eh... come si chiama? Dovrei togliere Dobrei... Telegram perché mi dà problemi con la, con la... Con la RAM del telefono e tutte le volte mi fa questa storia. Aspetta un secondo, poi lo tolgo. Chiudo il video, poi video e poi vi la pancia. Ed ecco, ragazze, comunque, ho dovuto disinstallare alcune app che mi davano problemi per quanto riguarda um, la rem del mio telefono. Adesso penso che si veda tutto male perché vedete che non fa più, non fa più strane cose, come si dice. Il mio telefono non fa più di strani ovviamente almeno lo spero perché secondo me il telefono è tele, anche da problemi a questo telefono. Darsi, che sia lui perché comunque stavo provando a, a fare i movimenti poco bruschi, ma a quanto pare eh, adesso non ne dà do. quindi, dovrebbe essere proprio, proprio la per a questo problema. Boh, e niente, non lo so, ragazzi mia, cosa devo dirvi. Boh. Comunque, devo tagliare questi unghie, vedete, sono molto lunghe. Anche quelle dei piedi l'ho tagliato, sembra un demonio. <ride> no, non si può dire questa roba, però ormai l'ho detto. Sembra un diavolo. Allora, le lunghe dei piedi quello tagliate? Le lunghe delle mani, altrettanto, vedete quanto sono lunghe? Cioè, sono lunghissime. E niente, di cutire dire. È così sto parlando che le unghie vanno tutte tagliate perché veramente non se ne può più, più. Ciao. e quindi niente ragazzi miei ragazzi miei eh, dopo questo video vi farò il video del come dire del il video del um, dei prodotti finiti beauty ma prima ho preparato quelli top del mese top lo so che sono video già visti e rivisti ma io ve li faccio lo stesso e voglio fare video top del top prodotti beauty capisco che il suo ritorno abbia suscitato emozione e affetto per te e tuo fratello ma non c'entra col problema che ha poco papà non puoi trovarti in questa situazione niente Quindi che dire di, di bello, eh, ho in mente di fare questi altri video, top, flop oppure top e basta, o di pref di questo periodo, non lo so, tutto a vedere. Eh, Se sì, continuate a sentire Beautiful, perché c'è ancora Beautiful, e sto guardando che sta, sta discutendo Steffi con eh, Riccio, Riccio, non lo so, sta discutendo delle pazzie di, di alcuni personaggi di Beautiful, vabbè, come Sheila e come anche quell'altro ehm, che è amico, no, il padre di Hope, che sta facendo un sacco di cose allucinanti, vabbè, i dettagli. Mi sto raccontando in teoria la trama di Beautiful, anche se non me la sapete la, la separate in Maria c'è chi non lo guarda per niente, c'è chi si guarda addirittura come voi, io, no YouTube, sì, ciao, che si guarda eh, Netflix, Netflix è un'altra piattaforma dove tutti come YouTube ci guardiamo tutte le serie televisive di Netflix, io non lo so perché mi piace Netflix, vabbè ognuno ha le, le, le proprie preferenze, tutto quanto, sono gusti, sono gusti, come vedete voi, non si discutono, io ce l'ho niente, se non lo guardo perché è a pagamento, quindi no, no, no, no, vabbè, niente. Quindi non lo so ragazze e eh, ragazzi miei. Eh, boh. Oggi è una bella giornata, ma mi sa che si sta rovinando col tempo brutto, perché non so se si vedete questa ombra qua, mezza scura, oscurata. L'altra parte è bella lucida, cioè bella luminosa, ma perché il tempo è vigioso, non so come dire, è nuvoloso, però pare che minaccia pioggia, non ne ho idea. Aspetta un secondo. Sì, è così, sta minacciando pioggia. Sembra così, ma non vorrei dire una bagelata, ma mi sa che è così. E niente, vedete che di qua sono scure, e altra parte sono mezza illuminata come se, fosse, come se ci fosse il sole ma il sole non ce è perché ho oscurato da una nuvolaccia antipatica e schifosa ma vabbè, dettagli se ne facciamo l'abitudine e niente quindi non lo so qui ci devo fare la polizia della, della mia casa, della mia camera di tutto, insomma tutto l'appartamento ma con questo tempo dove vogliamo andare, c'è troppo, c'è troppo, come dire, sì, c'è troppo mh, brutto tempo, un po' è bello, un po' è brutto, un po' è brutto, un po' è bello, non si capisce niente in questo tempo, va vabbè, dettagli, oggi ho cambiato borsa, ne ho presa un'altra, dalla mia armadio. le centesinata, quella borsa che avevo dentro, centesinata, che sto dicendo? No vabbè, avete capito quella borsa grossa che avete visto quella borsa grossa che avete visto tempo fa non va bene, questi giorni lo, no, a traverso giorni prima di questi insomma, quella borsa lì nera che si è mezza rotta la tracolla che si porta a manico e, e nel mio armadio, anzi, con nel mio armadio va per terra, da una parte sotto il cavalletto mentre um, un'altra borsa che mi ha regalato mia madre, era Zara, mi ha regalato, mia madre era Zara e um, come dire la sto utilizzando adesso anzi l'ho utilizzata oggi per uscire di casa a fa fare una passeggiata e nel frattempo ascoltiamo un po' te non poniamo un secondo lì vedete che sta minacciando pioggia però non vorrei piovere Forse più questa notte, chissà. Non lo so. Non ne ho idea. E voi come vada quel tempo? Come vada voi il tempo in. Um, aspettate. Il continente, non lo so dove voi risiedete in Italia, perché io non so dove state, non so dove state. Non, io non ne ho idea. Io. Qui a Palau in Sardegna a volte fa brutto tempo, a volte invece è un tempo che spacca le pietre come è stato avanti ieri e ieri se non ero, non mi vorrei sbagliare però sapete che sono un po' stupendo un po' la condizione del tempo perché ho la testa un po' dall'altra parte, non so cosa mi sta succedendo ma ultimamente non riesco a capire che cosa voglio combinare durante, la, durante le giornate, sto sempre in giro, in giro per Palau Polisco la mia casa, cucina mia nonna, ma anche io dovrei cucinare tra poco, nel senso darmi da fare, vengo a fare delle maniche e cucinare, invece devo dire la verità, cucina sempre mia nonna, questa non è bella, dovrei cucinare anche io, solo che cosa devo fare? Con cosa cucino? Cioè, cosa diameno cucino? Prendo il da Youtube se devo cucinare, cioè, ricette da Youtube, così capisco bene se mi piace o meno cucinare però cucinare per questo devo cucinare se no che senso ha poi per l'amor di Dio se una cosa non mi piace la mangio lo stesso e poi non la cucino più però almeno cucinare devo cucinare per forza mentre per quanto riguarda ehm, fare la lavatrice la faccio però la faccio solo due volte alla settimana e l'altra altre due volte a settimana la fa mia nonna sia per me che per lei se vuoi invece pulire la lavatrice con un prodotto idoneo la pulisce mia nonna, anzi mi sta insegnando a me come pulire la lavatrice quando lei non ci sarà più, sperando il più tardi possibile. Lo dico così perché voglio tanto avere mia nonna, anche se a volte litighiamo però è normale, come tutti i nipoti litigano con le proprie nonne, però Poi, anche se chiedo scusa in ritardo però chiedo scusa. Cosa volevo dirvi? Che presto arriveranno anche video di trucco e, e sì, arriveranno anche video di trucco, tranquille. E niente, arriveranno video di trucco, arriveranno video non solo di trucco, ma anche video ispirati a vocatrice, a cantante, non lo so, vediamo, modelle vediamo un po' non ne ho devo un po' trovare ispirazione, anzi trovare no. Eh, quando non l'ho commesso dire, come dicono alcune persone, su internet, ma anche in televisione, l'ispirazione più la cerchi meno la trovi, però la verità è bella. Ciao. E niente. Eh, cosa devo dirvi? Che finalmente ho comprato un prodotto per le orecchie, anzi mia nonna ha comprato un prodotto per le orecchie, per pulirsi le orecchie, per pulirle anche a me, per pulirmele anche io perché sono mezzo sorda, quindi adesso grazie che ci sento un po' di più alle mie orecchiette, perché erano troppo tappate, il cerume, che questo sì, io lo so fa schifo, ma la verità, il cerume era una porcata unica, niente... Già. e niente quindi la lavatrice mi sta insegnando a farla a me e anche a aprirla e poi quando sarà dovrò farla anche io pulire la lavatrice poi nel senso pulire eh, il eh, come si chiama? pulirla in generale quando è troppo sporca darle una bella eh, metterla in moto mettere un detergente apposito e farla andare da sola adesso non mi, ricordo, non, è, non mi ricordo come si dice con i abbiamo guardato dei, dei tutorial come fare a pulire la lavatrice e quindi tocca no, ci piace sta cosa con un detergente apposito e niente ah, tra, adesso dopo più tipo c'è uomini e donne mentre su cos'era canale 5 non lo so non mi ricordo Um, via terra mare, c'è cioè terra mare e tutti si stanno orando terra mare una cosa incredibile proprio guardarsi terra mare è e niente bene ragazzi e io adesso vado e ci vediamo in un altro video che c'è ma Sarà questo nei prossimi giorni perché non voglio troppo assilarvi per i diritti di grigio. A meno che non ve li faccio giorno dopo giorno. Questi video e poi farò anche video sfogliamo insieme i giornali. Anche se non è SMR, ve li farò comunque per vedere le offerte del giorno. Non le butto, mi faccio i. state tranquilli che non butto le riviste, i guarantini che portano i ragazzi e le ragazze sotto casa. Nella, nella, nella, nella cassetta della posta, non le butto i volantini faccio in modo che come vedo un volantino nella cassetta della posta, lo prelevo e faccio un video dove vi faccio vedere le offerte del giorno Lo spin e mi dicono che non vi assicuro che sarà sempre valida l'offerta, però intanto per chi vuole che, ti, non lo so, se è sardo siete sardi, se siete continentali, dipende da dove siete, se se siete in Italia ovviamente, MD, c'è cioè, tutte le offerte penso che, che siano valide per tutto il resto dell'Italia, a partire dalla Sardegna, MD o DM, come si dice? No, parlo che si dice MD, sì. E niente ragazzi, miei. io adesso tra poco vi saluto, perché ci, ci sono qua il termine del video intanto mi hanno fatto una bella lavata una bella pulizia al alla nostra cucina lavate i piatti di colazione i piatti della, della sera e del pranzo ci sono diciamo, anche da lavare poi mi hanno anche steso i panni perché abbiamo fatto anche solo che io ogni volta cambio cioè che finisco il ciclo cambio il lenzuolo Cambio il pigiama come giusto che sia ovvio. E faccio la nuova lavatrice ogni mezzo quando io mi viene le mie istruzioni. ovvio cambio la lenzuola, pulisco la mia camera, spolvero, lavo per terra, spazzo, eh, spolvero e, e basta. E faccio cambiare aria la mia stanza, tutto lì, per dare nuova aria, nuova generazione, cioè, nuovo ciclo di aria pulita alla mia camera tutto lì perché io poi che queste sono le mie abitudini di quando ho il ciclo tutto lì e niente ragazze questo era tutto I prossimi video vedrete già ve lo anticipo così non devo essere troppo misteriosa con voi perché non è che mi fa tanto impazzire Steph, essere misterioso almeno che non si tratta di una cosa che voglio fare io segreta e che non la vedrete nel mio canale comunque io volevo dirvi che il prossimo video vedrete video volantinaggio cioè volantinaggio sarebbe sfogliamo il volantino insieme delle nuove offerte sempre se ce li portano sti volantini, volantino lo so e poi vi porto anche degli Erospin, MD, Lidl o che ne so eh, se con i profumi anche dipende vediamo e cos'altro c'è? Anche del detto market, per esempio, dipende. Il dettori market è in Sardegna, ma chi conosce il mio canale YouTube in Sardegna lo può guardare il dettori market, perché no? Poi cos'altro? Eh, non mi ricordo una mazza, ma va dai dettagli, è niente. Mm. Anche qualche volta vi porterò video di ginnastica. Anche se io non sono al massimo per fare ginnastica, ma ci posso provare. E niente. Aps, ah, se vedrete il video in bassa qualità, è perché purtroppo in alta qualità non li posso editare. La mia condizione è anche se io mezzo, la, ho fatto mettere la fibra, la, fibra, la fibra ottica più alta che posso, ma video in alta qualità ma li posso caricare quindi vedrete i video scarati allora spero che non sia così però la verità è questa li vedrete in video in bassa qualità vabbè tanto dovete solo vedere i video no? oltre che mettere like e commentare quindi che sia bassa o alta qualità per me non cambia niente forse anche per voi quindi almeno così io spero che li vedrete in alto, questo video fino alla fine se siete arrivati qua fin qua mettete un cuoricino o addirittura uh, non lo so mh, quello che vi farà pure basta che mi commentate e vabbè, io adesso vado a vedere il mondo dei giochi e altri canali non guarderò tutto perché non ce la posso fare guardare tutto però posso provarci un bacio e ciao a presto un bacio vi raccomando guardate tutti i miei contenuti se vi pare non siete costretti ma un non siate tirchi guardate i miei contenuti però vabbè io continuerò a fare anche se voi tante volte mi viene lo spirito di dire l'ultimo mio contenuto invece poi sono, che sono, sono un po così tante volte faccio prendere un po' dal come dire dal da quello che avete capito insomma dal dal malumore, non lo so come per dire, perché cosa ci sono a fare su YouTube se poi poche persone guardano? L'importante è guardare quelli che sono fedeli. Il resto, pazienza, voglio bene lo stesso. A presto e ciao a tutte.